Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing di Scrawlbox. Questa è l'illustrazione di questo mese fatta ad inchiostro, quindi immagino troveremo degli inchiostri dentro. Due fogli bianchi per partecipare alla challenge. E ora apriamo il pezzo forte. Per prima cosa l'adesivo di Scrawlbox, che c'è in ogni scatola. L'elenco dei materiali di questo mese. E la challenge di questo mese è Born from Bubbles. Proviamo una caramellina ormai, ho capito, ci mettono anche i dolcetti. Un pennarello metallizzato blu, carino. Un pennarello dorato. un compasso per matite e penne, quindi non un classico compasso, carino e delle penne a lo immaginavo Facciamo due prove Il pennarello blu metallizzato ha la punta sottile, quindi è un punto a suo favore ma non è un colore così neutro e non saprei bene come utilizzarlo Il pennarello oro invece è molto ricco, ma la punta grande mi, mi preoccupa un pochino riguardo l'utilizzo. Le penne a china vanno dallo 0,05 fino all'8, non, non ci sono tutti i numeri, ma la cosa che mi piace di più è che in questo set c'è anche il pennello, che permette a chi ha un po' più di esperienza con, con la china di fare delle linee più spesso o più sottili, a seconda di, del, della pressione. Che dire, il compasso è un semplice compasso, ma il fatto che si possa inserire una penna, una matita, ciò che si vuole all'interno, lo rende molto utile. E questa è la fine del pacco di novembre di Scrawlbox. Se vi è piaciuto e vi interessa supportarmi, Considerate l'opzione di supportarmi tramite Patreon. Lì, il mio prossimo traguardo di 25 dollari al mese parla proprio di Scrawlbox, ovvero mi permetterebbe di poterlo ordinare mensilmente. Grazie a tutti per essere passati e al prossimo video!